salve care amiche ed amici e con grande gioia e soddisfazione dopo aver caricato qualche video oggi purtroppo c'è il sole e io non sono pratico di fare video streaming con il cellulare però dicevo da ieri o dall'altro ieri credo da ieri attualizzando l'applicazione di eh, youtube Scoperto che posso fare dei video eh, streaming dal cellulare. Quindi, adesso sono 40 secondi che sto trasmettendo dal vivo e mi ha iniziato a seguire una persona. Quindi sono molto contento perché da un certo punto di vista eh, le cose migliorano con la qualità eh, di questa video ripresa, perché Ecco qua, così mi faccio un po' di ombra eh, se no non vengo bene. Eh, perché, diciamo è sempre meglio della vecchia web camera che ho del 99. Poi ecco, vengo un attimino preso molto da vicino: non è come quando carico un video fatto con la mia filmatrice, verio che filma in 720x480, poi devo editare il video alla fine impiego uno, una mezz'ora per editare il video una mezz'ora per caricarlo una mezz'ora per mettergli le caratteristiche poi è apparsa una barretta eh, arancione non so perché connessione debole vabbè però volevo dire eh, certo è un problema reggere il cellulare quindi una fatica di braccio eh, però voglio dire è una cosa molto divertente poter fare un live streaming eh, poi ogni tanto mi sembra che qualcuno vuole chattare perché ho attivato il chat ma non so come funziona quindi perdonatemi se faccio degli errori ma questa è la mia prima video ripresa volevo parlare di tanti argomenti i cellulari che si tengono in verticale è più facile filmarsi come vedete io eh, adesso sono vestito così come per stare in casa infatti sto in, in casa eh, sto nel luogo dove ultimamente mi filmo di più perché è soleggiato infatti se potete vedere non si vede bene il video proprio perché c'è molto sole a volte il problema è avere luce in questo caso e in questa ora del giorno eh, il problema è avere un po di buio però vabbè in realtà fingo c'è un riflettore acceso da 240 volts in faccia perché è già notte e niente vi volevo buggerare sull'ora perché come vedete ma cieca chissà quanto spende in elettricità io ho fatto ultimamente dei video intanto perdonate la qualità del video ma sto eh, cazzeggiando un po ho fatto dei video, dicevo, braccio permettendo che c'entra, che e deve leggere il cellulare. Ecco, mi metto così direttamente, mi spanzo. Ho fatto dei video brevi eh, per poterli editare in eh, 4K e 4K Ultra. Ho filmato un gatino per la strada. Il video me lo ha editato in un'ora perché in 4K ha la qualità più alta di immagine. No, che l'ho filmato con un Nokia asha 302, poi per, per le cariche, caricarlo a YouTube visto che ha pesato 500 megabyte, l'ho caricato in due ore perché dura quasi 50 secondi. No, che, che carezzo un gattino. naturalmente ho caricato anche un altro video di altri due video di animali un altro gatto e un cagnolino poi oggi questa mattina molto presto ho caricato un video che io prendo l'ascensore e salgo e ho caricato giorni fa due giorni fa un video che io faccio le scale e... Hanno avuto una ventina di visioni ciascuno però il bello è che sono tutti stati editati in 4k poi nel 2012 avevo fatto dei video messaggi perché non avevo internet per delle amiche che conoscevo e glielo mandavo via email. e adesso siccome tutto si ricicla nulla si butta mi era venuto in mente di eh, cancellare la traccia audio originale di quei video nei quali io parlo e sono anche molto più giovane perché sono video del 2012 eh, sono passati cinque anni e di invece scrivere un discorso dei temi di cui voglio parlare alla mia audience di youtube e caricarli quei temi e quindi userei vecchi video però con un nuovo audio cioè starei doppiando me stesso con dei contenuti nuovi sarebbe tutta una sfida eh, perché richiede anche di abilità trovare cosa dire in un video già filmato facendo in modo che sembri naturale quello che si sta dicendo però magari eh, se riuscissi a tradurre bene dei discorsi in inglese magari avrei molta audience così sembrerebbe davvero che il video è stato fatto su quel tema ma, eh, ma in inglese poi cioè ma poi doppiato in inglese i temi dell'attualità mi sconvolgono molto ma mi sconvolgerebbe molto che la connessione sia così debole da, eh, da non avere eh, caricato nulla per il momento, infatti, mi dice sempre connessione debole. Adesso vado a caricare questo video a finirlo, vediamo quello che eh, mi dice. Però, questo è il mio primo video eh, streaming dal cellulare, dal, dallo smartphone. Spero sia riuscito bene perché è uno sperimento che faccio magari saranno venuti dei brani soltanto di questo video però è una maniera per potermi filmare in 13 megapixel in full hd senza dovergli dare edizione nel computer eh, perché poi ci mette un sacco ad editare eh, anzi no adesso mi sto filmando in 2 megapixel full hd perché la camera davanti se no succedeva che neanche avevo idea di dove stavo filmando se mi fossi filmato con la camera di dietro purtroppo non ho un supporto per cellulare per permetterlo e filmarmi dovrò organizzare dei barattoli dei fiaschi comunque vi dicevo questo è stato un video di prova voglio vedere come viene semmai dovrò filmarmi con l'altra camera perché venga meglio allora vi lascio voluto fare questo video di prova e alla prossima grazie per seguirmi pronto verranno dei video eh, migliori